Tutti e benvenuti in questo video. Oh. Andiamo a parlare della Van Rysel RCX, bicicletta che ho avuto l'opportunità di testare. bicicletta da ciclocross che troviamo nel catalogo Decathlon. Possiamo trovare un telaio, una forcella in carbonio. La vediamo in questa bellissima colorazione azzurra con le scritte bianche. Bicicletta da ciclocross, ovvero una bicicletta per competere. Se non conoscete bene la specialità del ciclocross, avete avete qualche video nel canale dove ne vado a parlare in specifico e sono stato molto contento di poter provare questo modello di bicicletta, siccome non se ne vedono moltissime, bicicletta che comunque è utilizzata da una squadra francese Continental e c'è qualche corridore che la utilizza anche in Coppa del Mondo o gare di Super Prestige, quindi gare a livello molto alto. Negli scorsi anni quando c'era la squadra Van Riesel Giovanile, ovvero la la squadra satellite della GEDOSER La Mondiale era utilizzata dai ragazzi che facevano ciclocross di questa squadra, ovvero due o tre corridori che erano anche in nazionale francese. Bicicletta che nel catalogo Decathlon ormai da due anni e la troviamo in due diversi modelli. Questa azzurra è un modello dal color marroncino all'incirca. Più adatta al gravel perché ha qualche componente diverso rispetto a questo. Ovviamente dopo vi lascio qui sotto in descrizione il link a tutte e due le biciclette. E vi andrò a dire le piccole differenze che ci sono tra le due. Vi dico già subito che questa azzurra è più incentrata al ciclocross e i componenti che sono stati montati sono più incentrati sulla competizione. Quella marroncina invece più incentrata al gravel, quindi ha delle gomme più larghe al posto di 33 mm come questa che è il massimo che si può usare nelle competizioni a ciclocross ha delle gomme da 38 e ha una cassetta posteriore diversa, ovvero una 1142. Dopo andiamo a vedere anche la cassetta di questa bicicletta qua, il telaio tra le due è uguale, cambiano come ho detto prima la componentistica e cambia poi l'utilizzo che se ne va a farsi. Ma non perdiamoci in chiacchiere, andiamo subito a vedere come mi sono trovato su questa bicicletta e prima di vedere come mi sono trovato andiamo a vedere bene come è stata allestita. Come ho detto prima c'è un telaio e una forcella in carbonio dal rispettivo peso, di 1020 grammi il telaio e 340 grammi la forcella. Monta un cambio Shimano GRX 600 con un deragliatore GRX 810, ovvero Shimano GRX cambio fatto apposta per il gravel o comunque per specialità off-road come anche il ciclocross, il deragliatore 810 supporta una cassetta posteriore a massimo 34 denti. Difatti questa monta una cassetta posteriore Shimano 5 11 32 con una corona davanti da 40 denti la bicicletta ovviamente ha il mono corona cambio shimano GRX x che ho trovato molto affidabile come ovviamente tutti i cambi shimano che troviamo in commercio e devo dire molto adatto per questa bicicletta per come si comporta e per l'affidabilità che ha l'unica cosa che forse andrei a cambiare è il mono corona che forse in un circuito un po troppo duro risulta questo rapporto il 40 32 un po duretto quindi in base al circuito che poi andate a fare sarà da valutare questa cosa ma se il circuito non è troppo duro il 40 32 non si ha problemi ad utilizzarlo anche se ci sono dei pezzi in salita monta delle ruote fulcrum racing 700 con un mozzo che ha una copertura speciale per il fango e se andiamo a fare ciclocross questa copertura speciale per il fango va decisamente molto bene perché stiamo un attimo a infangare la nostra bicicletta i copertoni che sono stati montati sono degli acison piragna da 33 mm di larghezza ovvero come ho detto prima la larghezza massima che si può utilizzare nelle competizioni da ciclocross e sono tubeless ready quindi se vogliamo andare a convertirli basta togliere la camera d'aria e andare a inserire il liquido all'interno che è una cosa che consiglio di fare se volete andare ad acquistare questa bicicletta ma non solo su questa anche su tutte le mountain bike che hanno questa predisposizione le biciclette da strada che ce l'hanno perché è molto più comodo utilizzare la nostra bicicletta con il tubeless senza camera d'aria perché abbattiamo il rischio di forature e possiamo soprattutto nel fuoristrada andare a pressioni più basse. Quindi soprattutto in caso di fango avendo una pressione più bassa riusciamo a guidare meglio la nostra bicicletta. Si può montare comunque un copertone con una sezione massima di 700 x 38, come è stato fatto con la bicicletta marroncina, quindi facendo così si può anche convertire in grave e se vogliamo dei copertoni ancora più larghi possiamo mettere le ruote da 650 con larghezza 42. Anche in questo caso sono stati montati dei freni Shimano GRX con un disco anteriore da 160 mm e il disco posteriore da 140 mm che ti danno una frenata molto potente dire il disco ovviamente alla chiusura center lock quindi non ci sono le sei viti da aprire e chiudere per togliere il nostro disco il manubrio e la sella sono i classici manubri van rise che troviamo nelle biciclette van rise e le Triban. quindi ve ne ho già parlato un bel po di volte e non andrei a soffermarmi su questi due particolari andrei solo a vedere il reggisella reggisella che è in alluminio in questo caso ha una larghezza di 31 e 6 quindi non il 27,2 che è più utilizzato magari sulle biciclette da strada ovviamente questa bicicletta ha dei perni passanti quindi sia all'anteriore che al posteriore la bicicletta totale senza pedali pesa 8 kg in taglia M quindi un peso non esagerato per questo tipo di bicicletta che possiamo poi con qualche piccolo upgrade migliorarlo e abbattere il muro degli 8 kg senza problemi dopo andiamo a vedere anche cosa andrei a cambiare perché altra cosa da sottolineare abbastanza scontata tutti i cavi sono integrati all'interno del telaio cosa importante per una bicicletta cross Perché se i cavi fossero esterni al telaio sarebbero soggetti a fango e ad acqua e in poco tempo dovremmo andare a cambiarli questa cosa si riduce ovviamente con i cavi che sono integrati all'interno del telaio perché almeno sono più protetti e quindi tutto il fango e l'acqua non la prendono come se fossero esposti al di fuori dopo aver visto tutti i componenti che sono stati montati andiamo a vedere come mi sono trovato però a utilizzare questa bici che vi anticipo subito mi è piaciuta molto ovviamente se volete riguardarla e rivedere le specifiche tecniche qui sotto avete il link in descrizione sia di questo modello da ciclocross che dell'altro modello marroncino più adatto al gravel come vi ho detto prima ci sono già i copertoni da 700x38 e c'è già una cassetta al posto dell'1132 come troviamo in questo caso da 11 -42, quindi un range più largo di rapporti e la corona anteriore piuttosto di avere un 40 si ha un 42 devo dire che è stata una bici molto reattiva soprattutto nel ciclocross che si hanno tante curve con tantissimi rilanci questa è una cosa che deve esserci e è una cosa che mi è piaciuta proprio per questo in tutti i rilanci che sono andato a fare mi seguiva e mi accompagnava molto bene. Altra cosa da vedere sono come sono stati fatti i tubi. Perché nel ciclo si utilizza tanto la bicicletta in spalla, si scende tante volte dalla bici, si alza e se il tubo è troppo piatto, se il tubo non è fatto molto bene ci risulterà molto scomodo alzarla o comunque se la andiamo a mettere in spalla ci potrebbe far male il telaio. In questo caso ho trovato un telaio molto ergonomico soprattutto nella parte anteriore quando si va a caricare la nostra bicicletta in spalla davanti non è perfettamente dritto ma è abbastanza incurvato verso il centro. Questa cosa ha favorito molto andare a mettere il braccio sul telaio. Stessa cosa quando la andiamo a prendere in mano non si hanno problemi a prendere il tubo della bici ed alzarla. L'ho trovata anche molto comoda grazie anche a tutti i componenti che sono stati montati soprattutto il freno e il cambio quindi se volevo andare a cambiare all'ultimo rapporto perché mi trovavo ad avere un rapporto troppo duro non avevo problemi a scalare tutto per avere un rapporto più leggero stessa cosa per i freni I freni shimano che sono molto sicuri molto simili a quelli che ho nella mia bicicletta da strada ovvero i shimano ultegra e soprattutto andando a velocità più basse all'interno di campo comunque in qualche circuito ho sempre avuto una frenata molto potente che mi ha consentito di frenare anche al l'ultimo avendo freni a disco non si hanno così problemi anche con il fango e con l'acqua per avere una frenata molto potente e devo dire che mi sono divertito molto a guidarla in tutte le contropendenze che sono andato a fare a saltare su e giù per gli ostacoli e a guidarla in mezzo a quel poco fango che ho beccato perché sì guidare queste bici in mezzo al fango è veramente molto divertente gli upgrade che andrei a fare sono in primis le ruote andrei a mettere un paio di ruote in carbonio più leggere da tubolare vi starete perché tubolare? Perché nel ciclocross il tubolare ha un'affidabilità maggiore per la tenuta quindi ha una tenuta molto maggiore rispetto ai copertoni che ci sono su. Ovviamente va anche bene l'alternativa utilizzare dei tubeless ready, ma per avere una bici molto performante andrei senza problemi su dei tubolari. Quindi già cambiando un paio di ruote si alleggerirà di un bel po' la bicicletta. Se la vogliamo ancora più leggera, abbiamo altre due strade da percorrere. Secondo me, ovvero andare a cambiare il regisella e andare a mettere uno più leggero, stessa cosa per il manubrio. Secondo me già con questi tre cambiamenti abbastanza importanti si abbatterà il muro degli 8 k in questa bicicletta e diventerà veramente molto leggera. Altra cosa che cambierei, già prima ve l'avevo detto, cambierei un attimo la rapportatura, ovvero al posto dell'11.32 arriverei senza problemi all'11.34 e sarei anche indeciso se mettere davanti una doppia corona. Cambio Shimano GRX consente di mettere anche una doppia corona, all'interno di questo telaio ci sono tutti i passaggi per andare a mettere il deragliatore anteriore in base a quello che si va a fare si può andare a fare questo cambiamento e dopo aver cambiato questo secondo me non si hanno problemi con questa bicicletta e si può veramente andare dove si vuole altra cosa se la volete utilizzare per andare a fare delle competizioni la cosa che vi conviene fare è avere due biciclette uguali perché nelle gare si può cambiare bicicletta per il troppo fango se guardate le gare sapete cosa sto dicendo e la miglior cosa sarebbe avere due biciclette uguali quindi una montagna con tutti i componenti magari migliori col peso più basso come vi ho appena detto prima e l'altra montata anche basica che va comunque bene e detto questo spero che questo video vi sia piaciuto se vi è piaciuto mettete pure un like che mi farebbe molto piacere e se non l'avete ancora fatto vi ricordo di iscrivervi al canale e accendere la campanellina per rimanere aggiornati su tutti i prossimi video e assieme a questa bici ce ne saranno degli altri quindi non vi dico altro, non vi resta che iscrivervi e accendere la campanellina e io vi saluto e ci vediamo alla prossima!